Cuore di Sfogliatella, siamo a Napoli in via Corso Novara 1EF e a Napoli Piazza Garibaldi 93-94, telefono 081-285-685, cuore di Sfogliatella, chiocciolagmail.com Dottor Maurizio Gargano, medico, chirurgo odontoiatra.